Io eh, ho da, ormai da qualche anno questo problema di capire eh, e studiare e lavorare insieme a chi rispetto al trentennio d'oro ha qualcosa da dire e da pensare e una cosa di cui difficilmente si parla per questo trentennio è l'entità il tipo di conflitto che c'è stato perché il punto spesso sembra che è il ciclo no? che, che è finito, il ciclo che è iniziato che è finito allora i dati che sono riusciti a raccogliere mi dicono che nel decennio 59-68 eh, gli scioperi, le ore di sciopero fatte eh, in media ogni anno sono state di 89 milioni, 89 milioni, parlo del decennio 59-68. Nel decennio 69-78 i eh, milioni di ore di sciopero che sono stati fatti in media ogni anno sono stati 142 milioni. Nel 69 anno clou della vita conflittuale nel nostro paese le ore di sciopero sono state 302 milioni eh, l'ultimo dato che pubblica l'istat sul 2010 la conflittualità è stata di 5 milioni di ore di sciopero ed è un anno in cui stava un po' crescendo perché si è arrivata a 2 milioni di ore di sciopero negli anni precedenti allora questo meriterebbe un, approfondire, un approfondimento perché c'è da capire anche queste milioni di ore di sciopero siano dovute all'aumento solo dei conflitti o anche della partecipazione ai conflitti, di quale è il numero di conflitti. E la cosa soprattutto che andrebbe studiata e che è al di sopra dei miei mezzi è capire, siccome l'Istat avverte che si tratta solo di conflitti contrattuali e aziendali, no? quello che c'era di conflitto, al di fuori di quello che era il conflitto aziendale contrattuale. Nella mia esperienza, per esempio, io sono nato alla politica facendo le manifestazioni per il Vietnam, che era un conflitto decisamente politico. E ho concluso una parte della mia vita politica facendo le bollette dell'autoriduzione in un quartiere periferico di Roma. Le bollette in, in sei anni sono diventate da 80.000 a Roma a 280.000 in Italia. Ma fai le lotta per il contro il taglio delle pensioni? <ride> allora, io credo che insomma, non si può prescindere da questi dati per capire che cosa è mancato, che cosa è stato insufficiente, perché dal conflitto non si è arrivati anche un passo più in là, sono problemi che tra l'altro io mi sono vissuto personalmente perché a me mi chiamavano il bollettaro, no? l'assistenzialista e invece io pensavo che lì stavo facendo un'altra cosa oltre che la riduzione delle bollette, quindi però c'era l'ambizione di fare per esempio il controllo sociale sull'Enel, ci studiavamo i bilanci della CEA no? e, e scoprivamo anche delle cose interessanti. Ora, non era questo, questo era il discorso, per cominciare e dire, tutto questo però, rispetto ad altre fasi, ha avuto una sedimentazione, ha avuto una scrittura ed è stata la Costituzione italiana che incominciava ad attuarsi, perché è stato il triennio, il triennio quello in cui i diritti sanciti dalla Costituzione cominciavano a diventare esigibili, no? Scuola, eh, sanità eh, pensioni ma una serie di altre cose e in che misura andavano in porto l'esigibilità eh, di questi diritti in gran parte grazie a dei movimenti io nella scuola ho vissuto personalmente delle cose che i partiti manco sapevano che erano eh, eh, eh, nel 70 abbiamo approvato, il, eh, no, il Parlamento ha approvato la legge sul tempo pieno, i parlamentari non lo sapevano che era il tempo pieno, il tempo pieno già viveva nella società, se faceva con il conflitto, i comuni erano costretti a aprire le sezioni di tempo pieno, i volontari se la facevano nelle parrocchie o nei sottoscala. Allora tutta questo si può non studiare perché invece si pone il problema poi no? di, che cosa, di come passare dal pubblico al sociale, secondo me, bisogna che lo studiamo. E credo che studiamo anche come è possibile dimenticare che una sanzione costituzionale dei diritti, che sono diciamo, la fotografia di un processo... Di, di, di centinaia d'anni. la mutualità che per esempio si manifesta oggi nelle, nelle pensioni nel sistema pensionistico pubblico italiano, è una mutualità che, che ha perlomeno un secolo di storia ed è diversissima ed è sbagliato chiamarla welfare che era la lotta alla povertà e all'ozio no? mentre invece da noi era il diritto era, era il diritto era tutt'altra cosa no? dalla lotta alla povertà e all'ozio quindi la mia cosa, la mia, il mio interesse è che queste cose si, si affrontino perché sono un'arma importante per chi deve affrontare poi i problemi che Piero si pone di come no, anche realizzare un diverso tipo di società e soprattutto quello che mi interessa di più perché anche lì ci sono degli episodi importanti. Io, la, la, la, la, la riforma della scuola degli organi collegiali era un tentativo di dare uno sbocco di eh, democracità alla gestione di un grande servizio pubblico in pieno sviluppo. Allora sono triplicati il numero degli insegnanti, sono raddoppiati il numero degli insegnanti, trasformazioni enormi ci sono state, Che esito ha avuto? Lo Stato e la, la, la e l'amministrazione hanno subito tentato di bloccare no, tutto quel processo che poteva iniziare. Vi ricordo che nel 1978 all'approvazione della legge eh, la, di riforma del servizio eh, sanitario nazionale, aveva gli organi collegiali esattamente come li, avuti, come li aveva avuti la scuola, cancellati nel, nel, nel giro di un interparlamentare, no? è bastato... Quindi non è che non, abbiamo, non ci siano stati semi di una cosa che poi non siamo riusciti a realizzare, però secondo me partire da quelli non è un'opera vana.